e Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale Questo è il mio primo video del nuovo anno Quindi un salutone a tutti quanti ragazzi Ebbene sì, le vacanze sono finite, le ferie sono finite E eccoci di nuovo qui Ringrazio il Team Glitch per avermi ho passato qualche video mentre che io non c'ero da poterlo caricare sul canale anche se avete fatto molte polemiche eh, perché non capivate insomma i video però andiamo avanti allora per fare questo glitch ragazzi eh, abbiamo bisogno del nightclub ragazzi dell'auto che vogliamo duplicare e di una LGRH8 che dovrà trovarsi nello stesso garage in cui andremo a duplicare ragazzi quindi a questo punto noi stiamo duplicando nel B3 io andrò a duplicare nel B3 ragazzi mi raccomando ricordatevelo quindi una volta che siete dentro il vostro garage avviate un'attività di Roxar andate in attività Roxar create da Roxar andate ad avviare una gara stunt e dopodiché quando siete nella gara stunt ragazzi l'unica cosa che dovete fare appena ne avete la possibilità è uscire dalla gara stunt quindi andrete a premere cerchio e uscirete dalla gara stunt un altro elemento fondamentale ragazzi è che dovete avere un'attività recente preparata in maniera tale da schiacciare il doppio tasto PS e averla subito pronta ragazzi quindi a questo punto ci troviamo fuori dal night club ragazzi andremo ad entrare nel night club esattamente in un garage dove non stiamo facendo il glitch quindi io sto facendo il glitch nel 3 andrò ad entrare nel garage numero 2 ora badate bene ragazzi allora a questo punto andremo a fare il glitch io qui ve lo faccio vedere prima in rallenti e poi in normale come vedete io ho l'attività recente pronta ok partiamo prima con il rallenti ragazzi quindi andremo a selezionare il garage in cui stiamo facendo il glitch dopodiché andremo a premere x doppio tasto ps x cerchio Tireremo indietro l'analogico per tornare verso la porta. Doppia freccia su e X, ragazzi. È abbastanza semplice. Se riascoltate bene eh, il video, è abbastanza semplice da capire. Questo è in velocità normale. X, doppio tasto PS, X, cerchio, freccia indietro, insomma, per tornare indietro, doppia, doppia freccia su e premiamo X, come vedete ragazzi ci siamo buggati, a questo punto se la mappa, la minimappa non sarà presente a... abbiamo fatto il glitch ragazzi siamo buggati, qualcuno ieri ha detto che il glitch non funziona ci può stare ragazzi che il video magari era come dire si sentiva male o che magari era stato messo qualche passaggio ragazzi ci può stare magari nella fretta del spiegare il video ci sta tutto però insomma ragazzi abbiate un pochino di inventiva anche voi per cercare di capire questi glitch e come funzionano allora come avete visto una volta che ho fatto il glitch ragazzi ho scambiato l'auto con la lg rh8 a questo punto una è diventata l'altra l'unica cosa che dovremo fare è uscire con la ISSI che in questo caso non è una ISSI ma è una LGRH8 e chiamare il nostro centro operativo mobile oppure potremo andare a salvare nel CEO sempre che eh, nel CEO ci sia un posto libero e abbiamo l'officina per poter salvare il veicolo altrimenti non potremo salvarlo nel CEO. Nel centro operativo mobile ragazzi deve esserci lo slot del veicolo personale perché se avremo l'officina non potremo salvare il veicolo queste sono cose vecchissime però ricominciamo con il nuovo anno a ripeterle e nulla ragazzi quindi adesso andiamo nel centro operativo mobile non è importante se è piano vuoto io qui dentro il centro operativo mobile avevo una deluxe, ragazzi che poi ritroveremo nel nightclub però eh, non è importante quindi a questo punto l'auto è salvata, la targa sarà cambiata anche se non si vede perché queste targhe, queste mh, auto alcune non hanno targa. Però comunque sia sì, alla targa sarà cambiata. Allora, ragazzi, io sto duplicando la issi che mi dà tipo 1.70.0 e qualcosa però eh, con delle altre modifiche potrebbe anche darvi di più, ci sono delle auto che valgono addirittura 1.800.000, 1.900.000, quindi eh, secondo me la Easy è già un bel traguardo ragazzi, perché 1.700.000, poi andrò a venderla e vi farò vedere, vedete qui la deluxo che era nel centro operativo mobile, vado a rimetterla nel centro operativo mobile e avremo la nostra duplicazione che abbiamo appena fatto, quindi vado a riposizionare la, la ISI al posto della Deluxe e come ricordate in questo garage nel B3 io avevo eh, una ISI e una LGRH8 di fianco, invece ora ho una ISI e un'altra ISI ragazzi. Quindi a questo punto la vado a vendere e vi faccio vedere qual è il costo di questa ISI. Che dire ragazzi, il glitch è semplicissimo, spero di essermi spiegato in maniera abbastanza decente, spero che sia chiaro a tutti ragazzi questo glitch, anche a quei personaggi che ieri hanno detto che addirittura era un fake insomma e altre cazzate varie. Raga, il glitch, come ho già detto, è semplicissimo. È veramente semplicissimo. L'unica cosa che dovete fare è buggarvi ogni volta. però eh, si bugga con molta facilità. Se seguite i miei passaggi, che vi ho fatto vedere anche a rallenti, ok, riuscirete a farlo. Riuscirete a farlo perché è veramente una cazzata, ragazzi. Io l'ho fatto al secondo tentativo, quindi, eh, ma mi ci sono voluti due tentativi perché comunque sono stato lento io nelle tempistiche la tempistica è esattamente quella che vedete in video ma in modalità naturale ovviamente non a rallenti ragazzi che dire ragazzi avete visto ho venduto l'auto quello era il prezzo dell'auto questa è la data di oggi ragazzi metteteci non so ci sarà un pochino che ci metterò per editare e caricare il video però questa qui è, è la data di oggi. Detto questo ragazzi, non ho veramente nient'altro da aggiungere, approfittate di questo glitch perché è un glitchone Un saluto a tutti, un buon nuovo anno a tutti, al prossimo video, ciao belli!